Ciao ragazzi, rieccoci in questo nuovissimo video Io sono Bruno Magno E allora inizi questa la continuazione del video che ho fatto uh, qualche giorno fa E dove, perché sto sbattendo con la mia ascia dappertutto Dove andiamo a vedere come <ride> <fì>, dio, ragata, <ride> permanenti di odio Come, fì, come finire il, il video in cui Uh, in cui uh, ho rovinato la intro, scusate. No raga, scusate. Ok. No, raga, stavo scherzando. <ride> E allora, oddio, cos'è successo? Allora, oggi siamo qui con un'ascia in mano da carpentiere Che vedete tutti questi alberi, ma noi ne stiamo creando un albero <ride> Più geniale di tutti eh, È Gigantesco. fighissimo, è fighissimo ragazzi E sì, vabbè, è fighissimo E tra poco lo possiamo Questo qua è il mio naso, Guardate che bel naso che ho. No, questa è la bocca Ah no, questa è la bocca. Scusate. <ride> questa è la bocca. <ride> la mia bellissima bocca. Cioè, il mio navegio si è messa a morire da ridere. E... Grazie. E quindi, Yufu, ci spostiamo con le nostre vite immaginarie che non ce l'abbiamo perché è la creativa. E sbattiamo contro il primo albero che troviamo, Yufu. Che bella la vita. Impatilo. Impatilo. <ride> sbattiamo la pena. Quindi saliamo sopra per 150 milioni di anni Oddio sali sali No qua non l'ho finito È ah, giusto perché qua mi, qua mi si era bugata l'altra volta oh, Qua mi si era bugata l'altra volta Lo so che continua di qua Ah no che sto facendo scusate Qua deve stare libero perché Per il passaggio I'm stupid Do, tasti vabbè attivo i tasti permanenti grazie non me ne può fregare meno questa qua non gioca minecraft con un windows 10 poi c'è sta torcia che mi rompe eccola qua vuoi via torcia che tanto poi qui ci facciamo i, chiamiamo il, il, il, la bricofer e le e ci facciamo fare il sistema di luci vabbè. ragazzi ci facciamo fare il sistema di luce più figo di tutto Minecraft Non fare. Non, fare, non fare La regia mi sta dicendo che non devo fare pubblicità all'abrigofer Perché poi ci bannano Ma io dico Ma per se ti fanno Ma se. No, ma se Oddio Se mi alla fine Io dico no, Io dico Ma se le persone ti fanno pubblicità gratis Che bello, così vede persino il villaggio Ma perché sono shiftato Ok, qua si vede persino il villaggio Tog. guarda che bello che cosa cos'è? è un albero è un albero, bello aspetta raga, un secondo sta grafica, grafica, no grafica, eccola qua no ok, allora uh, no allora ffps massimi allora e alzo un po' gli ffps allora grafica dettagli qualità no non era questo ecco il campo visivo metto il campo visivo gigantesco così e così ok così si vede meglio quando ingrandisco, che succede? ok poi allora questo è tutto il mio mondo visto Mi e... da, Mi da dietro adesso se cado sono fregato no, quella è la mia casa uh quello è la bandiera del tale che non si vede perché sono familiari le nuvole pure le nuvole devo levare, fare che sennò è una cosa è non sta nuvole nuvole si sì, va bene ebbe nuvole la stessa cosa uh, nuvole come si mm, sì, semplice dettagli Nuve... Almeri normale, cielo si sì. perché posso pure nel cielo che succede se leva il cielo? Eh, nebbia. No, ok. Ok, ho levato per altro una... Ok, così almeno si vede più meglio, vedete c'è la mia bellissima bagnera dell'Italia. Ah si, sì, poi tutta quella cosa che vedete là è il mio campo per da. giocare da arco. La piscina, poi questa è la piscina. Non è il museo, quello è il tempio greco quella c'è la casita sull'acqua Ah si sì, è la casa sull'acqua che è bellissima Poi c'è la miniera la di, di cosi Ah si sì, qua c'è la miniera di come si chiama questo materiale Oddio. Non sto precipitando no? Ok, okay. Poi quella okay, là la, è la macelleria direi. Quello è il non dolciario Quello è, è il bello? capanno degli attrezzi. Oddio e Siamo un limite. Adesso devo rimettere tutto a posto. Metto il campo visivo al massimo. Ok. Poi eh, grafica dettagli non vuole sì. Non vuole <ride> normale. Alberi si, sì. no, albero semplice, no, alberi, no. alberi sofisticata, no, normale. Cielo si, nebbia si sì. Sofisticata, visore oscillante si sì. Indicatore di salvataggio Che roba è? Bordi normali uh, Fatto Fammi abbassare un pochino gli FFPS Così è meglio Non larga di meno Fammi levare pure la visione no, forse doveva alzarli uh, Grafica FFPS massimi 200. Ok, adesso dovrebbe caricare più velocemente Sì, e... No! Non, siamo... non so, potevo usare pure eh, le litra, potevo no, usare Ah, è vero, non siamo morti perché c'ho... C'ho... Um, um, atterraggio morbido E poi c'ho anche rigenerazione. Allora, e adesso che abbiamo fatto l'albero L'abbiamo finito ufficialmente allora, okay, c'è tanto un po' di <ride> Allora, là ci sta la mia testa Che bella Quella allora, ci sta la mia testa Sono i... Di, sti Con gli, gli, è di sti sti stive, non di sì, sì, lo so Eh, però, certo, perché sono un maschio Non sono una femmina sì. no, Mi sono chiesto la porta in Ma perché no? Ci sono okay. pure i rumori, che bello Allora, me ne scendo giù Quasi è più facile metto nella circolare questo del legno, eh, mi sembra che era ma questa, questa. È una no, non è questa, ok, no, no, no. ok, metto tutte le cose dentro un chess. no, quelli una bellezza, vabbè chissà, perché non posso mettere gli scalini, ok, perché bello, ma no, cosa sta succedendo, aiuto, perché? rumori strani Perché mi lagga tutto un bollo? Perché sento tipo Pac-Man che si muove? Non raga perché sento tipo Pac-Man? No, sento tutto uh, poi questi, Just. questi no, Perché non mi metti in automatico? Stupido Computer Qua questo lo metto qua sempre... oh, e vai dentro. Stupido, coso non mm. vuole andare dentro. Ok, no. Raga, io devo prendere un mouse. Scusate un attimo, intanto, intanto guardatevi. La intro. Ok, ok, ok cosa sono Sì, vabbè, rimasta sono in chiesa il ma... telefono, mi è rimasta da tipo 4 giorni <ride> Di quando ho fatto il video scorso E Ok, mi sono levato tutto No. Ok, allora mi levo questa, questa E eh, che cavolo Sto sprecando tutte le mie che ti facevano capire che cosa è molto meglio quali quasi così avete un mio dire un attimo che la mia segna che mi deve stare in piedi mi devo ricassare ma che non ce la posso vivere scusate un secondo scusate un secondo ma è invivibile questa cosa mix il volume segnale questi che windows abbassati al massimo Vedi, che non riesco a vedere OBS alzati Ok ok Solo perché c'ho velocità avanzata Saranno gli FBPS Poi qua sono i miei Ma lo sanno tutta la... Lo sa... Lo sa... Qua... Quale? Perché l'hai aperto? Oddio raga adesso mi tocca trovare Andare a cercare tutte tutte le cose che ora aspetta un attimo ah. ok allora uh, mi si è perché non mi si chiude Come? ok che non si caccia via nonna perché non mi si chiude ma perché? Perché non mi? Per, ma perché Primo Esche mi si apre sta cosa? Ma no, raga, a me mi si stanno buggando tutto! Cioè, boh, Primo Esche, raga, io non ho parole, io non ho parole. E sì, so, ho perso tutta la mia roba, non è che sta qua. Sto cioè, la spada, la sto spada, spada di Bruno. E la mia ultima spada, raga, che fine ha fatto. Dove la... è la chiave? No, no, quella no, là, quella dovista dove stava vicino sta cazzata del lago. Quindi, allora, mi dicono che dopo... Dopo che... Che è sotto? Cioè... Cioè, è sempre quella la spada. E tutta la tua roba che, che tenendo per prigione. Quando... Ah, sì, è vero. Solo che adesso qual è? Tutti uguali, su le spade di Bruno. Mi sembra di sì. Vediamo un po' se sono tutti uguali. e Se sono tutti uguali me ne prendo la prima carta. Pure il mio arco, ma il mio arco che fino a fatto. Se sono tutti uguali. Quindi il mio arco è sparito. Mi direi che mi hanno disinciantato l'arco. No vabbè ragazzi a questo punto l'arco me lo incanto con i lapizzazzoli sì, no no no sì, no no male, no no no L'incantazione. no no l'incantatore? no no qua, è vero. L Incantatore, la no e metto l'arco. Potenza, potenza 1, abbiamo 1 questo, mm. potenza 1, ci abbiamo qualcos'altro, vediamo un po', se abbiamo qualcos'altra cosa, è solo che ce lo passi Allora, potenza 1, eh, so, so, che ora è successo, potenza 1, Potenza 1 con 2 di esperienza. Eh, vabbè, a questo punto me lo dici. Si, sì, ma a questo punto me lo disincianto e me lo incanto con. Uh, e me lo incanto con. Um, con l'incudine. E faccio pure prima. Oh, ma mi hanno chiuso la porta in faccia. Ok, vediamo un po'. Sta, qua cosa c'ho no contrappunto non mi interessa infinità ve l'ho letto no affidatezza no eh, fortuna dopo l'espalazione questo aspetto di fuoco potenza potenza fortuna ma è ci devo mettere ripassino e fuoco se lo trovo no questo è ripassino No, quello era... Non era fuoco. No, quello era... for aspect che non... No. Tanto me lo incanto con queste due cose nel mente che lo trovo uno nuovo. Oddio, che fine ha fatto. Boh, non lo so. Perché non posso incantare l'arco con i no? perché non posso incantare l'arco con il ripristino scusate ma a questo punto faccio così se ce ne posso mettere ok il ripristino non lo posso fare se può mettere il ripristino sì. ah forse che non c'ho soldi può essere che non c'ho soldi Slash uso le H, 7 da points 2000 level Ok, ho uh, usato le H perché sennò è impossibile. Intanto oh, con l'incantatore, ora lo sai. Con l'incantatore, no, è vero, bruno. ma bruno ha preso quello là, broto. No, vabbè, tanto c'è tutti qua dentro quindi decidi di mettermi in me lo disincanto quello con infinità e vediamo un po' che mi consiglia ecco questo no quello è quello normale allora indistruttibilità che messo e poi potenza 1 va pure bene ok adesso vediamo un po' se riesco a farlo che 200 livelli di esperienza e... Qua. Eh, questo più questo questo 3 e questo più quest'altro Quindi in potente e mi serve quello che fuoco. E che non so dove sta. Eh, forse ce l'ho, aspetta, forse ce l'ho di qua, fuoco. No. No. Forse ce l'ho nella qua sotto. Qua in combattimento però non puoi, non, so, non credo. stanziati Qual è la stanza dei libri? No, non c'è vedere qua sotto. Eccola, questa è la stanza delle shulker. Forse qua c'è qualcosa. No, qua non ci sta so niente. Qua che abbiamo? No, la velocità delle anime. Uh, però c'è una pozione di efficienza Buono questo. C'è una pozione di fortuna e una velocità delle anime velocità delle anime velocità delle anime questa vuota vuota e allora facciamo così ti, allora me lo devo, devo, devo, devo, devo, devo ghivare perché se no non si può fare me lo devo ghivare eh, fire, allora fai color block Oh. Sì. Tre minuti è passata. Ok, allora, raga, iscriviti al canale, ci vediamo un prossimo show.